hanno il libro della nostra storia. Ci riesce difficile pensare che tutte queste figure, ridotte ormai ad un semplice nome, abbiano lasciato delle tracce ancora oggi visibili, dei segni concreti della vita. di Belengario primo re d'Italia, conservato a Verona. Dietro ad ogni avvenimento della storia scritta, dietro ad ogni figura pazientemente ricostruita dagli studiosi in tutti i suoi atti, stanno le testimonianze. Vi è l'Archivio, custode di uno sterminato numero di registri di pergamene, di codici. Il registro di un notaio che parla di vendita di schiavi ancora nel secolo XVI. Un diploma di Cesare Borgia. Bolle e sigilli papali. di Sant'Ignazio di Loyola e di San Carlo Borromeo, le miniature di un codice di caccia, le figurine delle scatole di fiammiferi, in un archivio si può trovare di tutto, purché serva a documentare la storia, a testimoniare il passato. Oggi, accanto ai vecchi fascicoli di un archivio camerale, possono accumularsi moderni rotoli di pellicola. La tecnica del microfilm, che riproduce su pellicola interi volumi, pagina per pagina, serve a moltiplicare gli originali, sia per metterli più facilmente a disposizione degli studiosi, che per misura di precauzione. Eccoli, le carte sono andate raccogliendosi metodicamente. Privati, amministrazioni, notai, uffici continuano a versare i propri archivi in quelli dello Stato. Gli atti ufficiali del governo centrale, le leggi, di anno in anno vengono ad aggiungersi all'imponente raccolta dell'archivio centrale dello Stato. di ogni provincia è raccolta nell'archivio del capoluogo, dal piccolo castello mareccio di Bolzano, che conserva atti di antiche magistrature italiane, come il magistrato mercantile, all'imponente grande archivio di Napoli. E il vecchio convento dedicato ai santi Severino e Sossio. In uno dei molti cortili Vive ancora il platano piantato da San Benedetto nel VI secolo. Nello stesso cortile gli affreschi dello zingaro. Speriamoci su qualcuna di queste pagine e leggiamo la storia di qualche nostra città, ad esempio Firenze. Qui, al primo piano degli uffizi, sono conservati i documenti e le testimonianze della vita fiorentina dei secoli a piedi. Nell'archivio troveremo l'antico comune, Dante, i Medici, Savonarola, gli Absburgo Lorena. Le leggi più importanti della Firenze medievale sono gli ordinamenti di giustizia di Giano della Pella. Accanto ad essi stanno le provisioni e gli statuti del comune. La lunga magistratura della Repubblica erano tirate a sorte. I cittadini che ne avevano diritto, i cui nomi erano racchiusi in queste borse, si dissero imborsati. Maico ecco in un Liber Fabarum, il nome di Dante, laddove un antico lettore ha disegnato a fianco un richiamo per indicarlo. Della vita del poeta, che la tradizione vuole nato in questa casa, nell'archivio non resta molto. Essa è legata alla storia della parte guelta, di cui vediamo lo statuto e il palazzo del Capitano in un tardo rifacimento. In un grosso volume, detto il Libro del Chiodo, sono segnate le condanne decretate dal Capitano. In un elenco di esiliati del 1300 riappare il nome del sommo poeta, segnato a fianco da un indice. Un secolo più tardi, I Medici. Cosimo il Vecchio. del magnifico, Un inventario dei suoi beni già a lungo come si vede, ma le ricchezze dei medici aumentarono di pari passo con la loro potenza. Nel 1500 un diploma imperiale li nominava duchi. Le ville medicee, tra le ridenti colline attorno a Firenze, ricordano nei secoli lo splendore della famiglia. Contemporaneo e avversario del magnifico è Gerolamo Savonarola. Ricordiamo nell'archivio soltanto un suo breve autografo ed esso ci richiama alla mente il convento di San Marco e la cella dove viveva il grande predicatore. Siena non ricorderemo le lotte intestine, ma semplicemente il palio del 16 agosto 1461. Ricorrevano i pantini tre mondo da Ferrara, alla tutti fatti innanzi, sette chiappo e fiasco di barile da molte chiesole. Tra le collezioni dell'archivio figurano le famose tavole della piccherna, copertine di legno di Reggio. Cercano miniature preziose, come questa di Dino di Tacco. Queste antiche tessere del padre furono usate nell'assedio del 1555. Poco più in là, nell'altro libro, ritroveremo Venezia, raffigurata in un'antica mappa. uno dei più famosi del mondo, ha sede in un vecchio convento accanto alla chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Cari. sono raccolti i documenti della Repubblica Veneta, dalle sue origini fino alla caduta. Essi ci danno un quadro fedele dell'ordinamento e della vita della Serenissima. Il più antico organo di governo fu il maggior consiglio. Dopo il 1297 divenne espressione diretta del patriziato, i cui discendenti vi accedevano per diritto al venticinquesimo anno d'età. nei secoli esatti, proprietà assoluta di queste famiglie dai nomi famosi. Pure al patriziato apparteneva il doge, massima autorità dello Stato. Al momento dell'incoronazione, egli giurava su questo libro la promissione ducale. Dopo la sua morte, una magistratura detta degli inquisitori sopra il doge defunto, esaminava se egli avesse in vita rispettato quel giuramento. Tra gli atti dei dogi ritroviamo le bolle ducali, unite del sigillo di piombo. Una illustrazione di un codice ci descrive i costumi della doganessa. Tra le molte magistrature veneziane, il Consiglio dei Dieci fu una delle più famose. In questa stanza, in Palazzo Ducale, sedevano i tre capi del Consiglio. Il loro potere era tale che giudicavano lo stesso doge. «Questo è il posto di Fagliero decapitato per tradimento», dice la scritta. E sul registro manca pure la sentenza di condanna. Fu in un primo tempo tenuta segreta e il notaio, in mancanza del testo, riservò lo spazio bianco apponendovi la formula «non scrivata. Interessanti documenti sono le marievole, o matricolo delle associazioni di mestiere. Le mappe degli idraulici ci ricordano il grande problema della laguna. Alvise Cornel studiò il progetto per la diversione dei fiumi in mare, onde scongiurare il pericolo sempre incombente che la laguna venisse modificata nel suo aspetto fisico. della laguna, sui mari, erano i gravi problemi della Repubblica. Le sue navi il Mediterraneo in pace e in guerra. Centinaia e centinaia di navi, alla cui fabbricazione e manutenzione doveva provvedere l'arsenale. Quale nell'arsenale iniziali, Bolle l'inverno la tenace pece, così Dante ricorda la grande cucina di questo arsenale. Dai capaci squeri scendeva in mare il Bucintoro, la dorata nave del doge. Interi boschi erano destinati alla costruzione delle navi. Un calastro le scriveva, e tra i registri troviamo persino una tabella per eseguire il taglio secondo le lune. Il centro del mercato è il Rialto. Il Carpaccio ci lascia l'immagine di un antico ponte in legno distrutto da un incendio, per il modo che furono i progetti del Palladio dello Scamozzi di Trago legato a questa piccola casa che la tradizione vuole sia stata la sua. Il nome di Cristoforo Colombo appare in alcuni altri a testimoniare la sua origine genovese. Cristoforus Columbus Civis Yangue. L'archivio delle compere, o archivio del Banco di San Giorgio, è la parte più importante dell'archivio di Stato di Genova. Il banco fu un elemento determinante nell'economia e nella storia della città. Il finanziamento dello Stato e delle sue imprese coloniali si basava serie di prestiti pubblici, vecchi in contere, unitati nel Banco di San Giorgio nel 1407. I titoli di prestito si chiamarono luoghi. le affarie diplomatiche con i turchi, come attestano i numerosi firmali. L'archivio non parla che di Danaro. paghi, scuse, cioè i moderni dividendi, ed infine i biglietti, progenitori dei nostri assegni. altri documenti economici e finanziari dagli archivi di altre città. A Mantova ritracciamo un'antica scrittura doppia. A Perugia la matricola del Monte dei Poveri, primo monte di pietà italiano. Ancora a Mantova campionari di stoffe e marche di orifici. E poi contratti, importanti per i nomi dei contraenti. Michelangelo acquista un blocco di marmo, Galileo dà pietanza di un pagamento. Riproviamo a Roma l'inventario dei beni di Michelangelo e di Benvenuto Cellini. Nell'archivio di Siena questa multa pagata da cecco Angiolieri per schiamazzi notturni. Facchiamo una pagina del nostro libro Alla Roma dei Papi. Gli antichi archivi della città furono parecchi. Uno ne ospita tuttora l'antico convento di Campo Marzio nel cuore della città. Il palazzo del Bonfalone, una volta di a carcere, accoglie archivi giudiziari il più importante è quello conservato al Palazzo della Sapienza, una sede dell'università fondata da Bonifacio VIII. Non vi mancano ancora oggi gli elenchi dei professori, dei laureati in diritto pontificio e in diritto cesareo. Nomi illustri, come quello del cardinal Mazzarino, proclamato dottore nel 1626. Ma vogliamo ricordare la città di Roma? Quale ce la descrive con le sue illustrazioni il in... canzone? All'interno e all'interno della città ebbe l'ospedale di Santo Spirito, istituzione fondamentale nella vita romana del XII secolo. Non fu solo un ospedale, ma un sodalizio con una vera e propria regola. Accanto ad essa il Liber Iuramentorum, dove giuravano i funzionari della Camera Apostolica. proprio in là, il catasto dei beni dell'ospedale del Santissimo Salvatore. La rinascimentale è piena di figure, da cui non mancano quelle pittoresche. Cristina di Svezia, lasciato il trono, giunge a Roma con uno spazzoso corteo. Michelangelo Merigi, da Caravaggio, è condannato per omicidio. Giordano Bruno, eretico, viene bruciato vivo in Campo dei Fiori il 16 febbraio 1600. Le copertine dei registri di tesoreria ci offrono una variopinta serie di stemmi papali. Spostiamoci nel tempo. Ecco Eugenio di Savoia, il grande condottiero. Gli archivi della storia Sabauda ci offrono immagini di combattimenti come questo antico torneo e visioni di eserciti come queste illustrazioni delle truppe di Carlo Emanuele. L'archivio di Torino è una fonte inesauribile di storia militare. Corriamo ancora quale pagina. È il 1848. La nostra rievocazione comincia da Torino, il giorno 4 marzo. Da una finestra di Palazzo Reale, Carlo Alberto annuncia la promulgazione dello Statuto. Alla Costituzione Piemontese, scritta nei due testi, italiano e francese, si univano in quegli anni altre Costituzioni, quella di Milano e più tardi quella della Repubblica Romana. Intanto a Torino avevano luogo le elezioni, ma i manifesti furono ben presto ricoperti. piemontese si metteva in modo... Il celebre discorso detto del grido di dolore, corretto di pugno da Vittorio Emanuele II. Ed ecco la battaglia di San Martino e sul Carino. I plebisciti con cui i vari stati si uniscono al Regno di Sardegna. L'atto con cui Garibaldi consegna le due Sicilie. La legge che dà a Vittorio Emanuele il titolo di re d'Italia. Torniamo alla Sapienza, continuando a seguire tra i documenti dell'Archivio Centrale le grandi linee della nostra storia. Uno dei primi atti dopo la l'annessione di Roma è la legge delle quarantice. Qualche anno dopo muore Vittorio Emanuele II. Muore anche Garibaldi, lasciandoci con calligrafia tremante un piccolo testamento. Figure. De Bredis e la prima campagna d'Africa. Giolitti che telegrafa a Fiuggi al Marchese di San Giuliano a proposito della guerra di Libia. Consiglio dei Ministri ricostruisce con evidenza l'avvenimento. Il giorno 28 ottobre il Consiglio chiede al re lo Stato d'Assedio. Il primo novembre il nuovo Consiglio è già insediato. Ricordiamo per sommi cambi la storia più Pio XI Mussolini in una nota albre e relativa risposta. Segue nel 1935 la conquista dell'Etiopia. In quell'occasione ritroviamo un documento firmato dai componenti del Gran Consiglio del Fascismo. Il nuovo codice civile. Ne mancano i documenti degli ultimi anni. Mi sono carte del Governo della Repubblica Sociale. E infine i verbali riservati del Comitato di Liberazione Nazionale. Qui ritroviamo i nomi dei uomini politici contemporanei. Nomi che riallacciano la storia di ieri all'attualità. La concludono due documenti di importanza storica notevole, l'applicazione di Vittorio Emanuele III e la Costituzione della Repubblica. di evocare qui l'intera storia d'Italia. Abbiamo solo sfogliato rapidamente qualcuna delle infinite pagine chiuse negli archivi. Questi innumerevoli fogli, tutte queste parole scritte, racchiudono la nostra vita. Sono rimaste per secoli a testimoniare che il nostro passato è vero, ad impedirci di modificarlo. Per chi sa leggerle, queste carte sono più vere e più vive delle parole con cui spesso raccontiamo la storia. E se non sono il racconto la realtà stessa accumulano ancora in attesa di venire sistemate e di essere lette studiate. Immensi saloni vuoti li attendono, dove un giorno si allineeranno a chilometri di scaffali. Un nuovo palazzo imponente diverrà la sede dell'archivio centrale dello Stato.